quindi do la parola a loro eh, vi prego di un attimo di silenzio e di attenzione perché poi già c'è difficoltà con questo strumento a sentire in uno spazio così aperto se poi eh, c'è tanto rumore tanto brusio non si sente assolutamente nulla ecco, eh, allora, do la parola a voi da. Ciao a tutti e a tutti noi oggi abbiamo pensato che fosse importante eh, raccontare la resistenza taciuta. Nell'immaginario italiano le donne, benché siano state veramente tantissime, i numeri parlano di 70.000 donne organizzate nei gruppi di difesa della donna, 35.000 donne partigiane che operavano come combattenti, 20.000 donne con funzioni di supporto, 4.563 donne arrestate, torturate e condannate dai tribunali fascisti, 2.900 giustiziate o uccise in combattimento, 2.750 deportate in Germania nelle larghe nazisti, 1.700 donne ferite, 323 fucilate e cadute, 512 commissari di guerra. Queste donne di fatto non sono state raccontate. In Italia la resistenza delle donne è stata completamente taciuta. Noi come movimento femminista pensiamo che sia fondamentale analizzare tutto quello che è legato al dominio e al potere e ci ri e rivendichiamo assolutamente il nostro femminismo non solo come antifascista ma anche come antirazzista. Eh, abbiamo preso posizione lo scorso anno in particolare rispetto a qualunque forma di strumentalizzazione del nostro corpo per tutte le forme di politica se securitaria e repressiva che il governo passato e purtroppo ancora di più il governo attuale sta ponendo in essere eravamo insieme a tutte le donne che hanno resistito in piazza indipendenza contro gli sgomberi dei migranti e siamo insieme a tutte le donne che resistono in ogni parte del mondo abbiamo pensato che fosse importante oltre ad avere una presenza di piazza e una presenza di comunicazione di quello che è la nostra prospettiva appunto che è antifascista e antirazzista, anche raccontare quello che è stata l'esperienza di diverse donne partigiane morte qui a Milano e abbiamo preparato questo libretto che si chiama «E se io lotto da partigiana» Proprio spiegando e raccontando la storia di queste donne e raccontando per quale motivo noi pensiamo che qualsiasi forma di fascismo vada contrastata, sia esso il fascismo manifesto di chi oggi sdogana l'odio razziale, l'odio sociale, sia esso il fascismo di Stato dei lager in Libia, sia esso il fascismo che legittima ogni forma di restringimento securitario e repressivo. Adesso io passo la, voce, la, la parola alla splendida voce di Dale che ci racconterà una delle tante storie contenute in questo libretto che io faccio rivedere. E se io lotto, non se io muoio, se io lotto da partigiana che in questo momento è possibile prendere, acquistare. Alla, libr alla libreria d'Ondurito delle, delle ragazze e delle ragazze del cantiere, passo la parola a Dale che reggerà la storia di Jenny De Russo, che è una delle donne che, ha, che è morte per liberare tutti noi dall'incubo fascista. Ora e sempre resistenza. Grazie, Jenny De Russo. Una mattina mi sono svegliata. Oh bella, ciao, bella ciao bella ciao, ciao, ciao. Operaia. Genid non si interessa di politica e di antifascismo prima dell'8 settembre 1943, quando entra nella resistenza come staffetta. È catturata in via Selle il 18 febbraio 1944 a seguito di una spiata di un membro della terza GAP mentre porta una borsa contenente microglicerina ai partigiani operanti a Villa Dossola, condotta a Monza dove viene interrogata, percossa e torturata. Successivamente è trasferita a San Vittore nel raggio dei politici. Nonostante le torture e le violenze dei fascisti, Jenny non parla. Di lei ci resta una lettera, inviata clandestinamente alla mamma, datata l'11 maggio 1944 E ora, mamma, racconto come sono stata arrestata Sono partita alle 8.30 da casa, ricordi? Sono andata a prendere delle cose e poi sono andata a portarle a destinazione Intanto che do la roba mi sono sentita dietro otto persone con rivoltelle spianate Mi hanno perquisita poi mi hanno portato in macchina fino a Monza e lì mi hanno interrogata. Siccome non volevo parlare con le buone, allora hanno cominciato con nervate e schiaffi. Non spaventarti mamma. Mi hanno rotto una mascella, ma ora è di nuovo a posto. Il mio corpo era pieno di lividi per le bastonate, però non hanno avuto la soddisfazione di vedermi gridare tangere e tantomeno parlare. Quello che più mi preoccupava era il fatto che volevano venire a casa perquisire. Sono stata per cinque giorni a Monza in isolamento in una cella, quasi senza mangiare e con freddo da cane. Venivo disturbata tutti i giorni perché volevano che io parlassi, ma io ero più dura di loro e non parlavo. Nel pacco avevo dinamite. Poi mi hanno portato a San Vittore. Non spaventarti, mamma, per quello che sto per dirti. Ero destinata alla fucilazione, ma invece tutto è andato per il meglio e il più è passato. Di pure, di pure, mamma. Di pure che ho mantenuto la parola, di non parlare. Credo che saranno tutti contenti di me. Da San Vittore, nel maggio del 1944, genita viene trasferita nel campo di concentramento di Fossoli vicino a Carpi. Il 2 agosto 1944, Ravensbruck, qui si ammala di tifo ma riesce a guarire. Alla fine del 1944 è travestita e trasferita su un caro bestiame nel lager di Bergen-Belsen. Jenny si riammala di tifo, muore il 26 aprile 1945. Una lapide, sì una lapide, la ricorda Milano, in via Paesiello 7. Il 23 gennaio 1972 i fascisti oltreggi oltreggi oltreggia oltreggiano e imbrattano la sua lapide. Una mattina mi sono svegliata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.